Interviene per l'illustrazione dell'ordine del giorno il consigliere Di Palma. Prego per 5 minuti ne ha facoltà. Io intervengo molto volentieri eh, sull'ordine del giorno che abbiamo eh, presentato perché ho sentito delle cose in quest'aula veramente che a mio avviso non stanno né in cielo né in terra. Noi abbiamo iniziato un confronto vero eh, con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali, abbiamo fatto tanti tavoli di confronto, tra due giorni, tra due giorni ci sarà un tavolo di confronto tra gli avvocati eh, nostri e delle organizzazioni sindacali, di tutti, tutti anche del comitato anche dell'USI, anche della CGL anche della Will anche della CISL, di tutti e questo lavoro non è stato fatto da nessuno fino ad oggi, da nessuno noi abbiamo aperto il confronto il confronto abbiamo aperto il confronto con, con tutti abbiamo aperto un confronto con tutti questo non è un, un tema semplice non è un tema semplice Invito chi, urla, invito chi urla a venire ai tavoli allora perché ai tavoli è stata presente anche quante, tutte quante le organizzazioni sindacali e adesso ci sarà questo ulteriore confronto ulteriore tra due giorni questo non è un tema semplice noi stiamo cercando di fare tutti gli sforzi per arrivare ad una soluzione e la soluzione è la qualità dei servizi ai cittadini e la salvaguardia occupazionale noi riteniamo che il percorso individuato sia il migliore ma siamo ancora aperti aperti alla discussione come abbiamo fatto fino adesso abbiamo fatto partecipare ai tavoli di confronto il direttore generale giampaoletti il direttore generale di amabina l'assessore montanari l'assessore baldassare l'assessore colombanna per cui Abbiamo dato la massima importanza a questo tavolo di confronto e continueremo su questa strada nonostante tutto. Grazie.